Manuela, madrina di un prestigioso evento che rilancia anche la moda nella capitale che da tanti anni se ne sentiva la mancanza. La moda è importante portarla avanti, soprattutto a Roma, perché spesso si, si pensa che la moda sia soltanto a Milano e invece no, la, no, la nostra moda nasce, nasce proprio anche da Roma, non solo da Milano, quindi è importante, questi eventi sono importantissimi per la nostra capitale e devo dire che Stivento Risi ha fatto un lavoro eccezionale, ha creato questo premio Capo Tutti che questa sera verrà dato a varie eccellenze nel campo della moda, dell'arte in generale e io sono fiera di essere qui questa sera riceverò tra l'altro un premio anche io perché vi dico in anteprima che anche io ho fondato un brand, eh, un mio marchio che mh, sarà rappresentato anche nella moda, in vari settori quindi... possiamo anche svelare che il 25 in occasione della Fashion Week Ci proprio a Milano <ride> nella Fashion Week sarà proprio presentato il mio marchio, proprio ufficialmente però questa sera mi hanno dato la possibilità di, di farlo conoscere al pubblico iniziando proprio qui da voi e sono felice. Manuela intanto ti faccio i complimenti e gli auguri per il matrimonio, eh sì. è stato un bellissimo matrimonio, abbiamo visto sia le foto che i filmati in esclusiva e poi volevo chiederti cambia... Dall'essere sposati, alla convivenza, come ti senti? Raccontaci anche un'emozione diversa. Nel mio caso non è cambiato nulla perché sono già nove anni che conviviamo, abbiamo un bambino, quindi per noi è stato coronare un amore che. una ciliegina sulla torta perché già veniva da tanti anni. E però una cosa che posso dire è un'emozione meravigliosa, un'esperienza fantastica che va fatta. Ok, grazie mille e complimenti per stasera grazie. per i premi. Ciao. Ma questa qui è, è un'occasione eccezionale perché la moda non sarà più Milano ma sarà anche Roma, Milano-Roma, Milan-Inter, <ride> Milano-Roma, è solo un po' chiotto. Ecco. Era da tanto però Massimo che Roma non aveva un premio e sì, quindi è anche vero, è bello, bello, stasera verranno premiate tante eccellenze che, del mondo dello spettacolo come te ma anche tanti stilisti. Beh, una bella eh. serata, molto simpatica. Beh, certo. Beh, io ho visto tanti, tanti personaggi, tanti attori, artisti e, mentre... e siamo all'inizio della stagione autunnale che servirà la televisione e il cinema. Che cosa ci riserverà? Lo, lo saremo a vedere ma sicuramente meglio di quello che è successo prima. Natalia la conduzione di questo prestigioso premio che mancava da tantissimo nella capitale, un premio dedicato all'alta moda, che emozione eh. si prova e anche un plauso a Steven Torrisi per aver rilanciato soprattutto dopo la post pandemia. Esatto, sicuramente si riparte con grande positività continuando a inseguire i nostri sogni perché quelli non ce li possono rubare, ci stanno togliendo tutto, ma i sogni no. E stasera abbiamo delle grandi personalità che si sono contraddistinte con il talento, con la tenacia, superando momenti terribili e continuando ad andare avanti col sorriso nonostante tutte le difficoltà. Quindi sono dei premi veramente ben meritati. Passiamo dall'alta moda dove ci sono i grandi Anton Giulio Grandi, Nino Lettieri, Maria Celli, tantissimi altri, abbiamo Alviero Martini, abbiamo veramente delle grandi personalità nel campo dell'alta moda, al contempo abbiamo anche attori, abbiamo ognuno da raccontare una sua storia, anche io con un mio eh, partner artistico Vito Buongiorno parleremo insieme del nostro progetto Squartalized che è questo squarcio paralizzante abbiamo, e faremo una mostra a quattro mani con 12 opere e, e parte di ricavato, poi lo daremo anche a qualche associazione che, che aiuta le donne, quindi insomma in queste due ore diciamo è racchiuso un po' tutto un... Un, un, bel, un bel progetto in generale per ripartire alla grande tutti insieme la moda è nata a Roma quanto è importante soprattutto dopo una post pandemia rilanciarla e che importanza ha, soprattutto che fatica da parte di Steven? Spendiamo anche due parole nei suoi confronti. Sì, Steven cioè, beh, ce l'ha messa tutta, crede fortemente in questa cosa, è una prima edizione, spero che sarà la prima di tantissime edizioni. Roma Caput Mundi, infatti, il, il titolo della serata è proprio quello: Alta Moda Caput Mundi. E certo, Roma è, è la nostra Caput Mundi in tutto il mondo, credo. Quindi è giusto che la moda abbia il suo bel spazio qui, nella nostra Roma.